Come spiega Enrico Giovannini, l'utopia sostenibile, le migrazioni e i trend demografici sono un tema di grande interesse e di interesse necessario per l'analisi della sostenibilità. In particolare se guardiamo all'area... Euro-Mediterranea allargata, abbiamo uno squilibrio demografico tra l'invecchiamento delle popolazioni della sponda nord del Mediterraneo e mh, i tassi demografici in ascesa delle popolazioni della sponda sud che pongono grandi sfide dal punto di vista sociale, politico e geopolitico che debbono essere continuate ad analizzare insieme e richiedono tutta la nostra attenzione.